Buongiorno ragazzi, per la rubrica se Chiara può cucinarlo puoi farlo anche tu oggi vi spiegherò come fare la cheesecake ai frutti di bosco iniziando dagli ingredienti che sono questi che ora vi mostrerò ecco gli ingredienti di cui avete bisogno biscotti, zucchero a velo, ricotta che è la mia di Santa Lucia di Galbani, 750 grammi eh, panna da montare, burro, colla di pesce, frutti di bosco ho diviso un po' i biscotti, li metto nel mixer e li trito. Abbiamo amalgamato ricotta, panna, zucchero a velo e palla di pesce in questa ciotola E ora la versiamo sopra la base di biscotto che abbiamo messo in freezer Bello Che cosa? Quella è una foglia, amore. È una foglia, amore, ti giuro. È una foglia, amore. Occhio! Oh. <ride> No, piano, piano, cablo <laughs> and this is the final result, you guys. We're gonna have it after dinner today. Tada Super proud of myself. Parrucca da 5 euro Amore, è uno scherzo Amore, ti stacco Farò un altro balletto con me, non mi ricordo il nome della canzone Però fa Tac, tac, tac, tac Psh, poi ecco. Preferivo un'altra causa da Gasparri, guarda molta probabilità che la Ferri si fosse accorta che i capelli erano finti Ma ha fatto finta di incassarsi per poi costringermi a fare un TikTok con lei dove ballo cioè, mi sono incastrato da solo, praticamente. Di la verità, Ferri. Che lo sapevi che erano finti i capelli. E hai fatto finta di incarti. E, e mi hai obbligato a fare delle coreografie no, imbarazzate? Che era uno scherzo, cioè, era una cosa troppo forte anche per te. Quindi, sei falsa. Fa Quanto ami la mamma? Tanto. Tanto. Quanto? Tanto. Così? Così. No, così è poco. Così sì, bravo, devi così. Fare. Il giusto, amore? Così. Dammi, dai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,